Grazie per essere venuti perché io a due delle aziende che sono presenti abbiamo, ci siamo impegnati per riprendere questa abitudine della condivisione. Tanti eh, anni. Eh, tanti, tre, però tre sono anche troppi. Eh, eh, e quindi, perché la musica e l'alta priorità, eh, sì, in un catalogo è utile nel senso che uno capisce che modelli ci sono ma la musica e l'alta priorità l'ho ascoltata in diretta e quindi occorrono momenti di condivisione Ecco, e quindi sono molto felice che eh, siamo riusciti ad organizzare questa cosa e ieri è stata la giornata e anche oggi sta diventando una bellissima giornata di, di condivisione Ieri abbiamo avuto la presenza di appassionati, la somma degli appassionati di sabato e domenica dell'ultima edizione prima del Covid. E questo chiaramente ci fa molto piacere perché vuol dire che questa, questa, questa, inizio, questo galà che abbiamo organizzato è, continua ad interessare e questa è una cosa importante. Bene, iniziamo con la musica. Io mi devo scusare perché io sono abituato ad avere impianti di grande qualità però qui ho un impianto un po' modesto e, e però come dicono a Napoli a chi sto tempo no e, quindi, no? e quindi è così vabbè stavo scherzando anche perché il, il King lo diciamo, lo diciamo, non è ancora arrivato e qui non mi può sculacciare se io arrivo un mese faccio Ma arriverà? delle battute ma io avevo detto, ieri, avevo detto ieri, faccio la dimostrazione con lui, però come tutte le prime donne si sta... vedi si sta... Si quasi, fatted. Si fatted. comunque lo aspettiamo con un brano che eh, mi auguro possa creare una bella atmosfera è un brano che grazie a questo brano voglio ricordare eh, un, un grande compositore, pianista amico che non c'è più, che è Luis Bacalov e vorrei far ascoltare un pezzo di un mio album tratto da Non Solo Tango, affermeremo poi Superario e Vinile. Ecco, eh, sono tutte musiche in questo album di Astor Piazzolla, ma eh, prima di Astor ho voluto mettere eh, Il Postino di Luis Bacaloff nell'interpretazione di Cesare Chiacchiaretta al bando e Filippo Arria al pianoforte.